Buongiorno, sono Laura Antichi, oggi vedremo come mettere degli oggetti in, una sca in scatole per poterli uh, dare, offrire in vendita a, a degli acquirenti, anche a costo eh, zero. La prima cosa che uh, facciamo è creare quindi una scatola, creiamo un cubo questa è la nostra scatola, come vedete, vado eh, naturalmente in modifica. È importante, eh, innanzitutto diamo un nome alla scatola in generale e eh, la chiamerò Vendor. La descrizione, tutorial per Vendor nome qualsiasi poi eh, eh, dobbiamo prima di tutto metterla in vendita e la possiamo mettere in vendita eh, decidendo il, il costo il prezzo per l'acquirente oppure a costo zero per offrire l'oggetto quindi gratuitamente e eh, dobbiamo andare a settare i, i permessi molto importante settare i permessi perché significa decidere che cosa potrà fare chi prende il nostro eh, oggetto, il nostro eh, prodotto. Quindi andiamo eh, eh, a vedere che cosa eh, mm, eh, possiamo fare laddove è scritto in vendita possiamo dare il permesso al, al, all'acquirente e quindi al successivo proprietario di copiare del, di avere una copia con copia dell'oggetto quindi di avere solo una copia dell'oggetto potrei anche mm, eh, con contenuto l'acquirente riceverà se io clicco su contenuto una cartella eh, con dentro l'oggetto se clicco su originale l'acquirente avrà eh, l'oggetto lo, originario che rimarrà nel nostro inventario poi ma che uh, prenderà il uh, nome del, uh, dell'acquirente e quindi diventerà proprietà del, uh, della cl del cliente uh, successivo. Me lasciamo quindi, copia. È possibile, quindi, per l'acquirente anche a costo zero, copiare il. Uh, copiare l'oggetto. Ci sono altri permessi da settare che chiunque potrei eh, spuntare, eh, sposta e copia, eh, che il proprietario successivo può modificare, esempio copiare, copiare l'oggetto, Okay. e quindi posso mh, permettere al proprietario successivo di uh, modificare i contenuti che è importante questo se si tratta di vestiti per poterli adattare poi alla forma del corpo quindi vado a, ad applicare e e tutti i permessi che ho eh, messo a applica ok. Ora passo a contenuto e apro il mio in inventario. Eh, beh, ho cercato elementi re recenti perché è importante vedere il meccanismo e quindi non tanto il mio contenuto, quindi trascino dall'inventario in contenuto gli oggetti che voglio mettere in vendita mettiamo questi oggetti bene chiudo il mio inventario Vado ora in texture, posso scegliere un colore per la scatola, posso anche scegliere una texture dall'inventario, vedete, scelta texture. Eh, mh, mettiamo ma sì, ho una texture eh, vendor. metto anche la texture, ok, metto una luminosità magari massima per dare, eh, mettere in evidenza la, la scatola e eh, eh, quindi ho preparato la mia scatola come vedete di, di oggetti. Ora, se eh, qualcuno eh, clicca sulla scatola, vede che questa scatola ehm, contiene una serie di, di oggetti che può comprare a naturalmente costo, in questo caso, zero. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda la creazione di scatole eh, Vendor.